buonasera buonasera a tutti sono antonio Longo, coordinatore nazionale del movimento difesa del cittadino accanto a me vedete sullo schermo francesco luongo mio quasi omonimo e presidente nazionale di mdc e, eh, abbiamo anche le tre protagoniste di questo incontro via webinar che vuole approfondire il tema della eh, dad questo webinar si inserisce in un progetto che è chiamato full digital eh, sostenuto finanziariamente dal ministero dello sviluppo economico e vuole approfondire un po tutte le tematiche del rapporto con le nuove tecnologie come persone come famiglie come imprese piccole imprese come scuola anche in questo caso e abbiamo chiamato a parlare di un argomento dibattuto, dibattutissimo eh, nell'ultimo anno, e cioè la, la didattica a distanza, la cosiddetta DAD. Abbiamo con noi la professoressa Maria Cristina Costanzo, che dirige l'Istituto Comprensivo Montalcini di Cernusco sul Naviglio. Buonasera. Buonasera. Abbiamo Laura Cappuccio, dirigente del Liceo Scientifico Archimede di Messina. E abbiamo la professoressa Loredana Mangianti del liceo classico Vivona. Buonasera. Professore. Buonasera. buonasera. Ben, benvenuta. Dovremmo avere anche due studentesse della professoressa Costanza Pinna Bershè e Maria Vittoria Mainini. Ma andiamo subito al nocciolo del nostro dibattito. Io farò solo proprio pochissimi minuti di introduzione per poi dare subito la parola alla professoressa Costanzo. Da un anno l'emergenza sanitaria ha costretto tutti prima a chiuderci in casa per un lungo periodo, poi in particolare i ragazzi che, attenzione, eh, leggevo in giornata che in 187 paesi del, di tutto il mondo le scuole sono state chiuse, quindi quello che noi giustamente abbiamo vissuto come un'emergenza dal punto di vista scolastico, in realtà è stata vissuta nello stesso modo da tutto il mondo, ma non nello stesso modo sono, ci sono state le conseguenze sul piano dei bambini, sul piano dell'impegno dei docenti, delle scuole, sui problemi delle famiglie. Questo perché noi in particolare nel nostro paese abbiamo scontato alcuni problemi aggiuntivi, il cosiddetto digital divide territoriale, cioè in alcune zone c'erano infrastrutture digitali migliori, in altre no, Il digital divide a livello di scuole, scuole più attrezzate, altre no, ma soprattutto eh, differenze sul piano familiare e socioculturale. Eh, circa un 20%, secondo un'indagine di cui poi vi presenterò rapidamente alcuni dati fatti dal Consiglio Nazionale degli Ordini e degli psicologi, non hanno avuto accesso alla eh, scuola a distanza, alla didattica digitale. Ecco, io vorrei proprio aprire con questa, eh, condividendo, vediamo un attimo se riesco a condividere lo schermo. Eh, Fabio me lo devi abilitare? Vai di prova. Condiviso? Eccola. La vedete? Ecco, questa è l'indagine del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi che è stato presentato al Senato nello scorso febbraio. E che cosa rileviamo da questa indagine? Anzitutto che eh, questa indagine ha chiesto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni cosa significasse la scuola. E come vedete, i dati più importanti sono stati crescita, vuol dire scuola, vuol dire crescita, scuola vuol dire crescita, socialità, confronto, gioia, entusiasmo, divertimento. Non andare a scuola, invece, come vedete, vuol dire anzitutto noia, tristezza, stress, fatica. Le lezioni a distanza, anch'esse, si eh, situano in una situazione negativa sempre fatica, stress, eh, noia e tristezza. E eh, comunque, bene o male, dicevo prima, eh, oltre l'85-86% di ragazzi italiani hanno seguito le lezioni a distanza nel gennaio 2021, eh, nei primi mesi del 2020 eh, questa cifra era addirittura più alta, si arrivava al 99, questo perché poi Via via ci sono state delle aperture in alcune regioni e quindi in qualche modo la necessità della didattica a distanza è, è stata superata parzialmente. Che cosa ha significato eh, non essere eh, presente a scuola, essere eh, a distanza? Ecco, i ragazzi dicono che lo stare insieme a scuola vuol dire anzitutto avere accanto i propri compagni, studiare insieme con loro, avere l'interazione durante le lezioni in presenza, il confronto con gli insegnanti. Ma eh, l'indagine eh, nell'ottobre del 2020 ha fatto registrare un momento di forte eh, pessimismo. I ragazzi erano molto sfiduciati sulle conseguenze dell'emergenza coronavirus e quindi quasi per la metà, soprattutto dei ragazzi tra i 13 e i 19 anni, erano piuttosto pessimisti sulla possibilità di eh, recuperare in qualche modo la normalità. Eh, andiamo a chiudere un po' in, questa indagine. Questo è stato solo una serie di domande fatte ai genitori delle di bambine fra i 3 e i 14 anni. Anche qui eh, i dati più negativi sono eh, la solitudine, la noia la pesantezza, la, lo stress nervoso, eccetera. Ecco, quindi eh, ve, ve, torniamo a parlare, vediamo un po' se riesco, sì, torniamo a noi. Ecco, dicevo allora, queste tutte queste difficoltà sono state vissute grossomodo allo stesso, nella stessa maniera in tutte le aree del paese, però noi abbiamo voluto invitare proprio eh, esponenti, rappresentanti della scuola vissuta giorno per giorno delle tre aree del paese, nord, centro e sud, e quindi io vorrei dare subito la parola alla professoressa Costanzo, alla quale farò una prima domanda, e cioè di dirci rapidamente che cos'è la sua scuola, quanti bambini ha e che tipi di problemi hanno incontrato. L'istituto comprensivo comprende tre ordini di scuola. Abbiamo i bimbi dell'infanzia, eh, i, i bimbetti diciamo, della, della scuola primaria e i ragazzini della scuola secondaria di primo grado. Eh, è un istituto comprensivo abbastanza numeroso, eh, abbiamo più 1700 alunni. Eh, il contesto socio-economico è un contesto etato abbiamo un'utenza, una che esercita un controllo sociale molto elevato e di fronte a, a, a questo uragano che si è abbattuto eh, qui in Lombardia anche con anticipo rispetto al resto dell'Italia, eh, la scuola è stata messa immediatamente di fronte ad una prova importante, eh, di fronte alla quale tutti noi ci siamo trovati impreparati ma che eh, ha determinato comunque un grande scossone all'interno proprio dell'organizzazione che probabilmente lascerà un segno indelebile, eh, affrontando comunque eh, sia criticità che anche punti di forza. Eh, inizialmente è prevalsa la paura eh, in tutti, dai bimbi ai genitori, e anche eh, ovviamente tra noi addetti ai lavori, però c'è stato subito eh, un moto di reazione propositiva. E devo dire che eh, tutto il corpo docente ha fatto comunità, si è sviluppato veramente un grande senso di appartenenza e tutti insieme abbiamo messo in piedi eh, una scuola che non esisteva, una scuola nuova, Grazie anche eh, all'aiuto del team digitale di istituto, la scuola aveva già avviato il processo di digitalizzazione e grazie a un certo numero di, di docenti dei tre ordini di scuola abbiamo messo in piedi una rete digitale eh, utilizzando subito una piattaforma eh, creando le, le mail istituzionali eh, a tutte le, le famiglie a tutti eh, gli alunni è stato un lavoro immane che però ci ha permesso eh, di prendere eh, immediatamente di correre immediatamente ai ripari eh, noi nel mese Qui La pandemia è scoppiata a fine febbraio, già verso metà marzo si, insomma, riuscivamo a, a lavorare con la piattaforma digitale che abbiamo individuato anche sulla base di criteri di sicurezza informatica. E questo è stato un punto importante perché tutta la comunità si è sentita comunque protetta. Eh, in un ambiente nuovo, diverso ma comunque protetta eh, abbiamo iniziato immediatamente a lavorare eh, i ragazzi eh, non hanno eh, parlo ecco un po' anche eh, guardando indietro eh, qui non abbiamo registrato un livello di dispersione scolastica anzi siamo riusciti a, veramente, a non lasciare indietro nessuno. Eh, la scuola eh, presenta anche un certo numero di, di studenti stranieri, siamo riusciti a contattarli con grande fatica, ma, ma ce l'abbiamo fatta. E questo ha determinato per, soprattutto ecco, per, per i ragazzi eh, una inizialmente una grande gioia, il, il sentirsi di nuovo riconnessi al loro gruppo di appartenenza eh, li ha ecco, inizialmente gratificati molto, poi ecco come vedevamo anche dalle, dalle slide che sono state proiettate nel tempo è preparsa anche eh, la, la stanchezza, la fatica perché eh, ovviamente non sono mancati eh, i, punti di, i punti critici eh, di fronte avete, ecco, avete eh. avuto collaborazione dagli enti locali, il comune non lo so, Cernusco cioè sul Lunaviglio credo che sia un comune importante eh, sì, noi qui eh, eh, la collaborazione col comune è abbastanza consolidata è una costante che già prima caratterizzava i rapporti tra le istituzioni scolastiche e l'amministrazione eh, comunale ehm, la scuola avviato, aveva già avviato eh, nel, precedentemente alla pandemia eh, il processo di digitalizzazione grazie anche ai, al sostegno economico del, dell'ente comunale e poi sono arrivati anche eh, i fondi statali per cui eh, abbiamo eh, messo insieme tutte le risorse eh, di cui la scuola disponeva per acquistare i dispositivi elettronici perché eh, un, uno dei punti chiave per poter realizzare la didattica a distanza è stato ovviamente fornire a tutti un device, soprattutto ai, ai meno abbienti eh, su questo eh, abbiamo eh, messo in piedi proprio eh, un, eh, un processo abbastanza articolato seppur a distanza di eh, docenti che hanno dato il loro contributo eh, e poi anche eh, la segreteria della scuola ha giocato un ruolo importante nel, nell'acquisto, nella distribuzione, nel, nel dare incomodato d'uso ai ragazzi il, il dispositivo elettronico. Eh, certo, eh, le difficoltà tra le mura domestiche eh, non sono mancate, eh, qui eh, le, molte famiglie eh, hanno comunque anche delle abitazioni non eh, non molto ampie e quindi condividere eh, gli spazi eh, eh, tra i genitori che facevano smart working, i bambini, i ragazzi che eh, frequentavano le lezioni, eh, non è stato sempre facile. Eh, questo è uno dei punti sicuramente mh, di, di maggiore criticità eh, che, che è stato lamentato eh, dalle famiglie e quindi eh, anche l'articolazione oraria delle, delle lezioni eh, andava incastrata in un'organizzazione familiare eh, più ampia. Ecco, con, con i genitori, con le famiglie, il rapporto è stato, immagino, anche non semplice. Eh sì, perché in questo eh, nuovo approccio di fare scuola eh, non tutti hanno subito, eh, sono entrati ecco in questa nuova mentalità che comporta comunque anche delle competenze informatiche da parte di chi sta a casa mi riferisco soprattutto ai bimbi della scuola dell'infanzia eh, lì eh, la presenza del genitore che affianca il bimbo che lo mette davanti a un dispositivo eh, che lo fa interagire con le maestre che stanno dall'altro lato dello schermo eh, è fondamentale la collaborazione delle, dei genitori eh, è una condizione indispensabile ehm, e quindi eh, è stata avviata anche la formazione digitale rivolta alle famiglie. Le famiglie sono state accompagnate in questo processo di eh, come dire, apprendimento delle, eh, delle strumentazioni e dell'uso dell delle piattaforme. Quindi avete organizzato anche una sorta di alfabetizzazione digitale per i genitori? Assolutamente sì. Eh, abbiamo fatto un primo livello, quindi... Ehm, all'interno del, ripeto, è una scuola molto grande, all'interno dei tre ordini di scuola, la scuola dell'infanzia, eh, nel momento in cui è partita la pandemia era un passo indietro rispetto agli altri ordini di scuola e quindi abbiamo dovuto inizialmente agganciare le maestre dell'infanzia, devo dire hanno avuto una, una risposta molto pronta eh, e hanno mostrato grande senso di appartenenza in questo volersi di nuovo riagganciare alla scuola seppur a distanza e quindi una volta eh, raggiunto questo primo obiettivo eh, abbiamo poi lavorato attraverso eh, il team digitale, e quindi poi gli insegnanti di classe, eh, per eh, raggiungere i genitori. Ovviamente avendo come utenza i minori, eh, qualunque tipo di rapporto va filtrato attraverso la famiglia. Professoressa, so che ci deve lasciare perché ha un altro impegno istituzionale. Una domanda? Purtroppo, però, sì. eh, una domanda velocissima. Eh, oggi pomeriggio, anzi tarda mattinata, ho sentito la conferenza stampa del presidente del Consiglio Draghi con il ministro Bianchi e la ministra Messa e il ministro Bianchi ha annunciato 5 miliardi di investimenti nei prossimi anni presi dal PNRR dedicati proprio alla scuola. Ecco, se lei avesse davanti il ministro Bianchi, quale richiesta farebbe? Io credo che eh, questa prova eh, a cui ci ha messo eh, davanti il Covid ha mostrato eh, in maniera eh, assolutamente eh, immediata l'importanza della scuola e l'importanza eh, del rapporto eh, in presenza con, eh, con i nostri ragazzi. Quindi eh, è stata eh, una parentesi, eh, la gioia di tornare è stata grande per tutti. E, eh, i ragazzi hanno eh, capito assolutamente eh, il valore della scuola in presenza, il piacere dello stare insieme, la relazione attraverso cui si cresce. E quindi eh, non avrei dubbi, chiederei al Ministro di eh, dare eh, agli alunni più opportunità. Eh, noi abbiamo in questo momento delle classi affollate, eh, istituti comprensivi enormi, vi ripeto, eh, il, il comprensivo di Montalcini eh, arriva a più di 1700 alunni, eh, poter dare eh, delle scuole a misura eh, di, di alunno e a misura di insegnante, credo che sia in questo momento l'esigenza prioritaria. Grazie professoressa Costanzo. Grazie a voi, io chiedo scusa purtroppo Buora della voi. mia ma ho un incontro con l'azienda sanitaria territoriale per le misure Covid, quindi non posso non posso mancare. Grazie. Va bene, grazie. Grazie, grazie buona serata a tutti e buona prosecuzione. Poi magari potrò sentire potrà sentire gli altri interventi perché lasceremo la registrazione su Facebook. Grazie. grazie allora passiamo alla professoressa Laura Cappuccio, quindi da Milano. Andiamo a Messina. La professoressa Laura Cappuccio è dirigente del liceo scientifico Archimede a Messina. Ecco, benvenuta. Diamo il microfono della professoressa Cappuccio. Deve attivare il microfono sotto. Eccola. Sì. Adesso ci siamo? No. Professoressa parla, ma noi non, non la sentiamo. Non la sentiamo? No, c'è un problema di audio. Non vorrei sia un problema di accesso da parte sua perché l'audio è acceso su Zoom, e cioè ma noi non la sentiamo. Non so la, se facciamo, la facciamo Amina. uscire e rientrare? Proviamo, sì, perché devo abilitare qualche cosa che non riusciamo a sentirla provi un po' no allora fa facciamo così professoressa lei esce e rientra intanto, intanto io allora ascolterei la professoressa Mangianti che però non vedo eh, collegata sì. eccola sì, sì, adesso lei c'è e quindi allora in attesa che la professoressa Cappuccio rientri magari col microfono, la professoressa Costanza Loredana scusate, Mangianti è del liceo Vivona di Roma. Io ho particolarmente diciamo, nel cuore questo liceo perché abbiamo lavorato insieme a Bruxelles ma anche qui a Roma in occasione delle giornate dell'Europa è un liceo estremamente vivace, attivo, collaborativo, che fa un sacco di cose, appunto dall'impegno sull'Europa al coro, al teatro, tante cose. E la sua collega Corbello mi ha detto che lei è particolarmente attiva proprio sull'interazione con i ragazzi, le nuove iniziative, le famiglie, eccetera. Ecco, professoressa Mangianti, allora in una realtà come quella di una scuola indubbiamente molto avanti, come il liceo classico Vivona, come è stata vissuta, probabilmente con minori difficoltà rispetto a Cernusco sul Naviglio, come è stata vissuta questa situazione di Dad? Allora, sì, ripeto, buonasera a tutti. Allora, il nostro è un liceo che si trova nella zona EUR di Roma ed è una, un liceo eh, che ha un'utenza di più di 1.200 alunni suddivisi in, in due plessi abbastanza vicini territorialmente. E, mh, I ragazzi eh, inizialmente hanno eh, reagito con entusiasmo, ovviamente, sto parlando del 2020, alla eh, prospettiva di dover stare a casa inizialmente era solo per dieci giorni e quindi eh, interagire scolasticamente con una didattica a distanza eh, che loro hanno quasi vissuto come gioco ehm, i problemi eh, sono cominciati a sorgere dopo questo primo momento perché chiaramente si è visto che la didattica a distanza avrebbe sicuramente proseguito e abbiamo avuto delle difficoltà, soprattutto per l'utilizzo, da parte di alcune famiglie, dei dispositivi elettronici. L'utenza della nostra scuola è un'utenza medio alta. Il problema è stato che molti genitori erano costretti a lavorare da remoto anch'essi, C'erano altri fratelli che erano in DAD o universitari oppure ogni ordine grado. Io sottolineo che noi siamo andati in DAD nel Lazio a partire dal 5 marzo del 2020. Quindi il problema è stato proprio questo, cioè doversi connettere contemporaneamente, non c'erano abbastanza dispositivi a casa. Pertanto la scuola si è fatta carico di dare incomodato d'uso a questi dispositivi, a queste famiglie, ma anche ad alcuni eh, tra noi docenti per lo stesso identico motivo. Eh, ora, ehm, dopo comunque i primi grandi momenti di difficoltà proprio organizzativa, anche a livello tecnologico, eh, soprattutto per quanto riguarda eh, noi docenti, soprattutto la mia generazione, che insomma è piuttosto ehm, ostile, se vogliamo, all'utilizzo di questi strumenti nuovi, eh, dopo, ripeto, una, una prima difficoltà, tutti noi facendo corsi, seguendo tutorial, avendo un grande supporto digitale da parte proprio degli animatori digitali della scuola, eh, siamo riusciti a risolvere questi problemi. Anche i ragazzi hanno preso più dimestichezza proprio con il dispositivo elettronico per l'invio di compiti, per la correzione di compiti, per la registrazione delle lezioni, che trovo io un mezzo molto efficace, soprattutto per quei ragazzi che hanno bisogno di sentire le spiegazioni più di una volta. Eh, quindi, dopo questa prima fase di difficoltà e questa seconda fase di assestamento, eh, siamo arrivati alla fine dell'anno scolastico in cui tutti noi, sia docenti che eh, studenti che genitori, eravamo convinti che fosse finito un episodio, un triste episodio e che l'anno scolastico successivo si sarebbe aperto all'insegna della normalità. tra virgolette. A mio avviso, secondo la mia esperienza, il problema noi l'abbiamo vissuto proprio nello scorso anno scolastico, vale a dire 2020-2021. Quello è stato per noi l'anno, questo è per noi sicuramente l'anno ehm, che ha mostrato maggiori difficoltà perché c'è stato proprio una, una, un, un disorientamento da parte di tutti noi per questa continua alternanza di didattica in DD, quindi mista, prima 75% in classe, poi 50%, poi tutti in DAD, poi di nuovo in DD, di Di, poi in DAD nuovamente, poi in presenza soltanto i ragazzi dell'ultimo anno. Questo ci ha creato veramente tanti problemi nell'organizzazione delle lezioni, nello svolgimento delle verifiche che comunque si devono fare perché è inevitabile, nello svolgimento dei programmi che sicuramente hanno subito un rallentamento perché noi abbiamo sempre dovuto svolgere i programmi due volte quando abbiamo il 50 più 50. Chiaramente i ragazzi hanno avuto, molti hanno avuto vari problemi di commissione, perché c'è da dire anche questo, che la rete non sempre ci ha aiutato e li ha aiutati. E, soprattutto il fatto, eh, li ha preoccupati, e ha creato dei problemi, il fatto che questi ragazzi venissero a scuola nel loro 50%, sempre con un solo gruppo della classe. Noi ci siamo inventati, abbiamo provato anche, proprio con la classe di cui ho due alunne qui, abbiamo provato anche a fare a, a, a righe alterne dell'alfabeto per consentire che i ragazzi stessero insieme, eh, con, tra di loro con tutti, proprio perché loro lamentavano questo, cioè il fatto di doversi comunque confrontare sempre con una parte della classe. Non sempre ci siamo riusciti e devo dire che questo problema che comunque abbiamo vissuto tutti ha creato un grande disagio tra i ragazzi. Noi abbiamo tanti ragazzi con problemi, eh, problemi anche a livello fisico, problemi a livello psicologico che non sono stati ancora risolti. Molti ragazzi hanno bisogno di un supporto psicologico. Abbiamo eh, effettuato l'anno scorso un incontro anche con uno psicologo proprio che ha, ehm, ha parlato con i, i genitori prima e con alcuni ragazzi dopo proprio sul problema dell'adolescenza e della pandemia, proprio perché i genitori quando venivano a colloquio da noi eh, questo volevano sapere, volevano un aiuto da parte nostra. Non interessava tanto loro il rendimento scolastico, eh, quanto piuttosto proprio un aiuto perché i propri figli erano completamente confusi noi abbiamo avuto due reazioni estreme o l'immersione totale all'interno di tutte le materie quindi ragazzi che trovavano come unico sfogo solo quello di studiare e che a detta dei genitori passavano dal letto alla scrivania dalla scrivania al letto senza poter uscire minimamente oppure la fuga dai libri noi chiaramente, essendo un liceo classico, è inevitabile che non ci sia una dispersione scolastica. Quello che può accadere al massimo è che un ragazzo venga riorientato o decida di frequentare un altro indirizzo, ma non c'è sicuramente, non c'è mai stato, neanche negli anni precedenti, un abbandono. Eh, però sicuramente questo mh, fenomeno li ha sicuramente disagiati. Per di più, l'anno scorso, nel 2020, ho torto collo perché diciamo costretti dalla situazione c'è stata proprio una sanatoria chiamiamola così a livello di scrutinio di fine anno ma questo non ha risolto il problema anzi li ha accuditi perché tanti problemi che i ragazzi se li sono portati all'inizio dell'anno scolastico non li hanno risolti a giugno non li hanno risolti a settembre e stanno continuando ancora a non risolverli attualmente quindi il problema è proprio sul rendimento il problema noi ce l'abbiamo soprattutto per le terze per il terzo anno per il secondo e per il primo perché i ragazzi che fanno attualmente il terzo anno hanno fatto un primo anno a metà hanno fatto un secondo anno come appena dipinto e quindi hanno delle difficoltà attualmente. E quindi immaginate quello che è successo per le seconde e per le prime, che non hanno neanche saputo, potuto svolgere regolarmente la scuola media con tutto quello che comporta, ma non solo all'interno del liceo classico, eh, in qualunque scuola superiore. Quindi il problema c'è stato, continua ad esserci. Noi adesso affronteremo con degli sportelli didattici per cercare di riallineare. Tutti i ragazzi nel corso di questo primo quadrimestre. Il lavoro sicuramente è tanto, i ragazzi sono felicissimi di essere tornati ovviamente in, in presenza. Il problema è che ehm, le classi continuano ad essere delle classi pollaio, sono delle classi sovraffollate, e quindi recuperare 28-30 ragazzi che hanno svolto un anno e mezzo di scuola come l'hanno svolto, come l'hanno seguito chiaramente è molto molto difficile, quindi adesso noi ci stiamo rimboccando le maniche, stiamo cercando di attuare dei progetti anche proprio con l'aiuto di eventuali fondi che eh, il Ministero mette a disposizione e del PNRR, e cercando di eh, portare la situazione perlomeno alla fine del primo quadrimestre ad una dimensione che possa essere più umana. Sono aumentati molto gli sportelli d'ascolto nella nostra scuola, sicuramente sono aumentati sia per gli studenti che ripeto per i genitori, perché i genitori ci chiedono proprio aiuto, perché vedere questi ragazzi disorientati anche proprio all'interno della famiglia sicuramente non è un aspetto piacevole e questo isolamento, il fatto che loro siano stati troppo tempo lontani dai loro coetanei, ha pulito quei problemi che magari potevano anche esserci, perché poi i ragazzi sono i ragazzi più fragili, i ragazzi meno fragili, però sicuramente questo isolamento ha contribuito ah, tantissimo. In questi sportelli d'ascolto, professoressa, ci siete solo voi genitori e insegnanti o ci sono anche psicologi? No, no, ci sono gli psicologi, gli sportelli d'ascolto sono gestiti dalla, da un team di psicologi, del, noi, per quanto riguarda la nostra scuola, c'è cioè l'IDO, l'Istituto di Ortofonologia che si occupa di, di sportelli d'ascolto e, e sono abbastanza frequentati, ma adesso insomma si faranno anche degli interventi all'interno delle classi e degli incontri pomeridiani. Noi già lo scorso anno abbiamo eh, fatto degli incontri pomeridiani proprio, ripeto, con alcune classi in, perché, in particolare perché ce l'hanno chiesto e con i genitori, cosa che fino al 2019 non era mai avvenuta cioè magari eravamo noi che proponevamo ai genitori di incontrare eh, il team di psicologi per sottoporli, sottoporre loro quelli che potevano essere comuni problemi legati all'adolescenza e sono sempre andati abbastanza deserti comunque, mentre l'anno scorso c'è stata proprio una richiesta, noi abbiamo lanciato la palla, cioè abbiamo, abbiamo provato a fare questo incontro, questo incontro ha avuto un successo notevole per cui altri genitori ci hanno chiesto di farne altri Quindi, e quest'anno sono convinta che noi dovremo partire tra breve perché di nuovo perché il problema c'è perché poi quando un ragazzo ha un, un disagio un disagio proprio non scolastico un disagio esistenziale ehm, il primo campanello d'allarme è proprio il suo comportamento all'interno della scuola ma non parlo solo di rendimento scolastico, parlo proprio di capacità relazionale che può essere o eccessiva esuberanza oppure può essere proprio auto isolarsi, quindi continuare a rimanere soli perché si costruiscono una nicchia. Quindi a me francamente, e concludo, a me il docente preoccupa molto l'aspetto psicologico di questi ragazzi. Io dico sempre ai miei che loro non devono mai definirsi generazione Covid, perché non deve essere assolutamente un alibi, loro devono trovare la, la forza no? di eh, ricrescere, di rinascere mh, da questa grande crisi che hanno, che hanno vissuto. Ci ha messo tutti davanti ad uno scenario incredibile, nessuno di noi ha mai provato, ma neanche i nostri genitori, neanche i nostri nonni, neanche durante la seconda guerra mondiale sono stati isolati completamente per un periodo di tempo molto lungo. Ecco, a mio avviso, quello che ha fatto più male a loro non è stato tanto l'isolamento da marzo a fine maggio, a giugno dello scorso anno, perché, ripeto, per loro era un episodio che poi si sarebbe concluso lì. Loro hanno avuto la percezione della gravità della situazione quest'anno e quindi hanno reagito ognuno in maniera diversa alcuni in maniera molto problematica sì ma infatti se ricordate i dati dell'indagine sui ragazzi grandi su eh, la, la, la, la speranza che fosse finita era molto c'era molto pessimismo a ottobre scorso che riprendere di nuovo sì. con le chiusure sia pure temporanee è stato forse devastante sì. la, la una domanda rapidissima, professoressa, e poi passiamo alla professoressa Cappuccio, speriamo di poterla sentire col microfono funzionante. E poi sentiremo Costanza e Maria Vittoria, che sono sue allieve. Eh, la domanda era proprio di genere, diciamo. Questi effetti negativi o queste reazioni, diciamo, particolarmente problematiche, lei ha potuto constatare se sono state più frequenti tra le ragazze o i ragazzi o non ci sono state differenze sostanziali? No, c'è stata una differenza, è più un problema che avvertono le ragazze che i ragazzi. Ci sono problemi di questo genere anche all'interno dei ragazzi, anche tra i ragazzi, però sicuramente più una componente, la, diciamo, gli elementi femminili sono quelli che maggiormente hanno mostrato queste difficoltà. Sì. Poi magari ci torniamo dopo aver sentito Costanza e Maria Vittoria, però adesso vorrei passare alla Sicilia, Laura Cappuccio, vediamo se riusciamo a sentire la sua voce. No, no, non riusciamo a sentirla, no, ci niente. deve essere un problema. Adesso prova un po'. Stavo pensando, Fabio, si può collegare col telefono? Sì, certo, certo, eventualmente. Possiamo provare un sì. intervento telefonico? Allora, facciamo una cosa. Mentre eh, Fabio, che è il nostro regista, si collega con la professoressa Cappuccio, gli ho già dato il numero, eh, facciamo, un, un, un facciamo fare un intervento a Costanza e Maria Vittoria. Vedo già Costanza, benvenuta. Senza Vittoria attivate il microfono gruppo. Maria Vittoria? Mi sente? Sì. Okay. Parli tu per prima, Maria Vittoria? Sì. Perfetto, sì. andiamo. Allora, sulla scorta di quanto appena detto la professoressa Mangianti, ecco, cosa, come l'avete vissuti questi periodi di, di, di, di, di Dad? Allora, diciamo che generalmente e soprattutto nel primo periodo c'è stato un periodo di grande difficoltà per tutti, infatti diciamo che il Covid ha colto un po' tutti impreparati e da una parte noi ragazzi eravamo quasi felici perché le prime due, tre settimane c'era stato detto che non si andava a scuola e quindi chiaramente sono state settimane di completamente di svago, sempre però stando rinchiusi in casa. Poi però diciamo sono iniziati ad arrivare i problemi perché... Già le prime chiamate non si capiva su che piattaforme si dovessero fare le lezioni. Inizialmente avevamo provato su, su Zoom, poi abbiamo provato su Meet e si è trovata la soluzione. Quindi in generale c'è stata una difficoltà sia dalla parte dei professori sia dalla parte degli studenti. Questa difficoltà chiaramente è stata una difficoltà di tipo comunicativa che ha portato poi diciamo, nelle settimane, perché poi la speranza di ritornare a scuola si è fatta forte, perché prima dovevamo tornare ad aprile, poi a maggio, poi, alla fine l'anno si è concluso in dad e l'anno dopo invece con l'alternanza e, e quindi chiaramente tutto ciò ha portato in noi, in noi ragazzi a dei cali di attenzione perché in dad è molto più facile spegnere la telecamera e andarsene da un'altra parte a fare qualcos'altro è più difficile seguire le lezioni e questo ha portato anche un calo di determinazione cioè ragazzi magari che si impegnavano e ci tenevano ad andare bene sono arrivati poi a, ad accontentarsi di un 6, di un 7, quando in realtà prima magari prendevano 8, 9, 10. E quindi niente, diciamo c'è stato un calo anche per la passione nello studio, nel senso che ragazzi sono arrivati diciamo, a mh, non voler studiare nemmeno più quelle materie che prima magari li prendevano, ad esempio se erano più versati nelle, nelle scienze nella matematica, nella fisica o piuttosto nell'ambito umanistico. E quindi tutto ciò ha diciamo, portato a un disinteresse generale. E poi diciamo, la componente più importante è stata sicuramente la mancanza del contatto umano, perché nel primo lockdown siamo stati proprio tutti a casa. Nel secondo c'è stata un'alternanza, ma come aveva detto la professoressa, si andava in presenza in modo alternato e quindi si, si, si arrivava a un punto che metà della classe non la si vedeva per mesi interi. E quindi questo ha portato a formare quasi un gruppo classe due gruppi classi separati, cioè c'era il gruppo B e il gruppo A, il gruppo 1 e il gruppo 2. E quindi questo Do, lascio la parola a Costanza. Grazie, cara. E no, io concordo con Vittorio assolutamente, è stato un momento molto difficile, però è anche vero che nella difficoltà abbiamo dovuto tirare fuori la maturità necessaria per ricavarne un'opportunità. E, e quindi questa esperienza era comunque per un emotivo di crescita. Dal punto di vista del digitale, ad esempio, perché siamo stati costretti ad acquisire competenze in un ambito che prima non ci apparteneva, perché tutte le nostre prove di verifica erano analogiche, mentre abbiamo dovuto imparare ad allegare dei file alle mail e poi la professoressa non riusciva a scaricarli e quindi mandare un altro formato, convertilo e poi collegati online, però la mattina su Meet, ma il pomeriggio c'è l'alternanza scuola-lavoro su WebEx, quindi scar scarica di WebEx. Quindi tutte quanto una serie di cose che sicuramente ci saranno utili nella vita futura, insomma nel lavoro, nello smart working, i nostri genitori, i nostri amici più grandi sicuramente l'hanno vissuto allo stesso modo e quindi siamo già preparati. Nonostante la mancanza di contatto fisico, poi stare a distanza ci ha permesso di avere opportunità che forse non avremmo avuto in presenza, infatti i confini sono un po' più ampi, cioè non, non c'è più il confine della scuola e quindi soprattutto le attività extracurricolari che nella nostra scuola sono tantissime. Facendole a distanza ci sono rivelate molto più alla nostra portata. Ad esempio qualche settimana fa abbiamo mantenuto la, la modalità a distanza e quindi nonostante fossimo a scuola ci siamo collegati su Meet a un incontro con Bitani, che è un, un, un ragazzo afgano che ha vissuto e tra appunto la guerra in Afghanistan e l'Italia e ci ha raccontato la sua storia e sicuramente è un'esperienza che non avremmo potuto fare se fossimo stati eh, a scuola fisicamente o comunque in realtà eravamo a scuola fisicamente ma non l'avremmo potuto fare senza l'utilizzo di queste piattaforme perché abbiamo imparato a conoscere proprio grazie alla DAD e appunto ci hanno garantito questa opportunità che non avremmo avuto. E infine, cosa che in generale penso abbia dato il Covid, ma soprattutto viverlo da studenti a distanza, ci ha reso pronti e attivi a tutte le sollecitazioni possibili. Abbiamo dovuto tirare fuori un sacco di improvvisazione, flessibilità, organizzazione, programmavamo interrogazioni, compiti, lezioni e venivano scombussolati tutti quanti bene nel giro di poche ore, dovevamo riprogrammare tutto, riorganizzarci organizzare il nostro studio, organizzarci tra noi, quindi sicuramente ci ha dato anche modo di improvvisare, essere flessibili ed è sicuramente anche questa una, una, una qualità che ci porteremo avanti, spero. Vorrei fare una domanda finale, sia a Costanza, sia a Maria Vittoria e poi speriamo di poter sentire la professoressa Cappuccio. Eh, il rapporto con gli insegnanti è migliorato? Allora, noi... Io... Sì. Sì, e Vittoria abbiamo una, un consiglio docenti molto, cioè siamo, siamo molto fortunate in quanto a consiglio docenti e quindi sicuramente penso di parlare anche per Vittoria, abbiamo avuto un'esperienza positiva perché ad esempio con la professoressa Mangianti e altri colleghi abbiamo organizzato una chiamata su Meet, non mi ricordo in che periodo dell'anno, per organizzare la, il, rientro in pre, il rientro che non era più in presenza ma era in dad, mi pare il rientro dalle vacanze di Natale che sarebbe dovuto essere in presenza, invece era in, in pratica a distanza e quindi siamo chiamati per parlarne, discutere, era una cosa che non avremmo mai fatto se non ci fosse stata questa situazione. Però immagino che non sia una cosa condivisa da, da tutti gli studenti della nostra età, da tutti gli altri studenti, insomma. Noi siamo veramente fortunate, penso. Sì, voi avete un po' una scuola di elite in qualche modo. Maria Vittoria, concordi con quello che ha detto Costanza? No, no, io concordo pienamente. Cioè, ci sono, è indubbio il fatto che ci sia stato qualche screzio qua e là, perché magari tutti volevano interrogare quel giorno, tutti dovevano mettere i voti, e questo però succede sempre, cioè anche quando si va in presenza... Però sicuramente ci siamo avvicinati, nel senso che abbiamo lavorato molto più a stretto contatto proprio per favorire noi studenti, ma anche i professori che comunque dovevano adempiere al loro ruolo. Mi viene in mente una vecchia canzone, mi pare di Modugno, «La lontananza è come il vento, spegne i fuochi piccoli e accende i fuochi grandi». Forse anche tra docenti e studenti è successo questo. Professoressa Mangianti, una battuta finale e poi sentiamo la professoressa Cappuccio, dopo che ha sentito le sue studentesse. No, guardi, eh, allora io sono molto contenta di quello che hanno detto Costanza e Maria Vittoria. Effettivamente con loro non abbiamo avuto mai il, il problema, non l'avevamo neanche prima eh, della, della, della pandemia, ovviamente. Eh, io devo dire che probabilmente con i miei alunni il legame si è stretto ancora di più, no? Proprio perché eravamo tutti nella stessa barca, le difficoltà che hanno avuto loro, le abbiamo avuto come ripeto anche noi, no? Anche io io mi ci metto in crisi. Non mi nascondo che spesso e volentieri ancora oggi, se ho delle difficoltà sono loro che intervengono per aiutarmi a sbrigare, vero Costanza? a sbrigare, a sciogliere, a dipanare certe problematiche no? con, con i collegamenti, ma anche con la LIM, perché mi hanno insegnato tanto. Devo dire che loro sono stati veramente ehm, degli insegnanti meravigliosi. Non si sono mai arrabbiati con la professoressa che era un po' tarda, e, eh, e quindi questo però ha fatto in modo che si stringesse ancora di più questa relazione loro poi fanno l'ultimo anno, io auguro loro veramente, veramente di cuore di poter ascoltare la campanella dell'ultimo giorno perché quello che a me l'anno scorso ha fatto più male nel 2020 e non ero, io non avevo una cunita per fortuna era che i ragazzi dell'ultimo anno non avessero potuto vivere il loro ultimo giorno di scuola. Per loro l'ultimo giorno di scuola era stato il 5 marzo, ma loro non lo sapevano. Tant'è, e questo lo, lo dico proprio con, con la pelle d'oca, che alcuni ragazzi della mia scuola, della nostra scuola, sono venuti fuori scuola, quello che sarebbe dovuto essere l'ultimo giorno di scuola in presenza, siccome la, la campanella è programmata, per sentire fuori del cancello l'ultima campanella, questa è una cosa che a me proprio mi, mi stringe il cuore, perché è un'emozione un che io ancora vivo dopo tanti anni, nei miei ultimi giorni di scuola al liceo, e quindi mi auguro veramente che loro se lo possano godere tutto, fino in fondo, perché poi gli anni del liceo, parliamoci seriamente, sono gli anni più belli, certo. più belli, più sono belli più in belli. assoluto. No, non c'è, negli anni Certamente. di diversità già è già diverso, perché lì sei una matrice. È diverso, è diverso. Sì. Cominciano ad esserci problemi del lavoro, non lavoro, eccetera. Sì, sì, sì. Professoressa Mangianti, eh, grazie, grazie Costanza, grazie Maria Vittoria. Grazie a voi. Naturalmente io vi invito a restare fino alla fine e poi magari chissà nelle prossime settimane ci vedremo a scuola. Va bene, non ci <ride> so vedremo. Potremmo fare diciamo, un dibattito in diretta. Eh, professoressa Cappuccio, vediamo se riusciamo almeno ad ascoltarla. Allora, scusi, eh, licenziamo Costanza sì, e Maria Vittoria che vanno a studiare. Grazie ragazzi. Sì, D'accordo, grazie, grazie, grazie Costanza e grazie a Maria. Arrivederci, Vittoria. grazie. Arrivederci. Grazie. Vediamo la professoressa Cappuccio. Ci siamo? No, niente, siamo come prima. Ma eh, non possiamo sentirla al telefono? No? Oh, abbiamo provato, ma non so se anche lì... Eh, C'è qualche professoressa lì... Mh, è Connessa sul telefono? Eh no, non la sentiamo però. <ride> Perché ho provato a farla connettere anche da cellulare, ma... Eh... Purtroppo anche lì il microfono non si attivava, quindi non no, so se, se andare nel frattempo avanti e noi facciamo un ulteriore tentativo. Vediamo. Allora, allora, io direi, eh, sperando di riuscire comunque a recuperare l'intervento della professoressa Cappuccio, che ci interessava sapere un po' la situazione anche... A Messina o Siciliana. Eh, Francesco, allora, un, un po' di prime conclusioni o riflessioni sulla base delle cose che abbiamo già ascoltato. Eh, la discussione di oggi è molto bella perché finalmente di DAD, di didattica a distanza, hanno parlato i protagonisti, le insegnanti, eh, le studentesse e mh, gli allievi, ci hanno dato uno spaccato di eh, emozioni eh, di, questa, di questa maledetta pandemia che ha messo a dura prova mh, un po' tutta la nostra società ma soprattutto la scuola e con la scuola i problemi eh, non sono mancati perché la scuola italiana già versava in problematiche che erano quelle legate ad una arretratezza in termini di eh, attrezzature, in termini di, in termini di digitalizzazione, parliamo proprio degli istituti scolastici, a cui si è aggiunta anche l'arretratezza digitale eh, delle famiglie che eh, in non pochi casi eh, si sono viste dover eh, gestire e organizzare una vita eh, lavorativa, da parte dei genitori e scolastica da parte dei figli, spesso senza averne la minima possibilità cognitiva e a volte senza essere neppure serviti da quella che è la cosiddetta banda larga. E non è un caso che la eh, nostra professoressa eh, di Messina, della scuola di Messina, che eh, Uh, sentiremo, eventualmente possiamo sentire anche direttamente via telefono, avvicinandolo, uh, avvicinandolo al microfono poi da parte del nostro uh, regista, abbia problemi, perché il paese è spaccato e lo vediamo questo punto di vista. Eh, la scuola e eh, il rapporto studenti, eh, docenti, dirigenti scolastici eh, ha visto eh, una cosa che noi italiani ben conosciamo eh, e lo hanno detto le, eh, le studentesse prima. Eh, noi italiani siamo bravissimi perché nelle difficoltà ci sappiamo organizzare. Non parliamo soltanto di quelle che sono state le scuole Ehm, frequentate da un ceto medio alto ma anche dalle scuole di periferia in cui purtroppo dobbiamo dire non sono mancati fenomeni di dispersione scolastica come movimento difesa del cittadino nel 2020 a nostra volta ci siamo impegnati in uno smart working molto forte e voglio ricordare che uno dei temi su cui abbiamo puntato molto è stato quello di fare pressione allora nel 2020 non esisteva ancora il PNRR che speriamo veda effettivamente dei, degli investimenti nella scuola concreti beh una cosa che siamo riusciti a portare a casa con il governo Conte 1 è stata il bonus internet eh, come associazione dei consumatori eravamo ben consapevoli da anni lo abbiamo sempre denunciato del problema del digital divide, voglio ricordare a tutti gli amici che ci ascoltano anche su Facebook che il bonus internet di 500 euro che può essere richiesto direttamente ai principali operatori di telefonia scadrà proprio a fine ottobre. Eh, un bonus internet che eh, siamo riusciti ad ottenere proprio nella consapevolezza che eh, non tutte le famiglie eh, Avevano, avevano una connessione, ma c'era anche un problema di device, cioè ci poteva essere anche la famiglia, ne erano tante che avevano la connessione, ma non avevano tablet, non avevano PC. Quindi, eh, l'Italia eh, si è trovata a dover affrontare questo momento sulla scuola la pressione è stata tantissima voglio sottolineare un aspetto altrettanto importante che è, alcune scuole sono riuscite a ad affrontare ed altre no anche perché voglio ricordare che il concetto di supporto psicologico al sud non è sentito eh, pensare eh, al sud italia eh, di parlare con una psicologa è eh, in qualche modo un'ammissione che il proprio figlio o la propria figlia abbia dei problemi e, e quando tutti noi invece sappiamo che non è così da padre, devo dire, ho avuto le lacrime agli occhi nel momento in cui ho potuto rivedere, eh, sapere che mia figlia finalmente andava a scuola in presenza, al liceo mi ha stretto il cuore, così come a tanti genitori, pensare che il primo anno di liceo, ma così come è stato per tutti, gli 8 milioni e mezzo di studenti italiani che si sono trovati coinvolti prima nella DAD, e poi, ricordiamolo, ed è stato detto, nella didattica alternata, non potevano avere il contatto umano. Quindi, in conclusione, e poi di sentire anche che cosa è successo in Sicilia. In conclusione voglio dire che questa catastrofe che abbiamo vissuto tutti e che fortunatamente i numeri ci danno per, per parzialmente risolta ha impattato su quello che è proprio uno stile di vita, uno stile di vita che è cambiato definitivamente lo abbiamo visto anche da quanto detto da voi insegnanti, dagli studenti e dalla realtà che noi viviamo ogni giorno, una realtà lavorativa, di impegno civile, eh, nel webinar di oggi. Eh, lo stile di vita è cambiato, abbiamo una vita che, si svolge, che sarà un ibrido, eh, sarà un po' più digitale e un po' meno in presenza e questo anche nella scuola. Eh, il trauma c'è stato, eh, gli aspetti legati alla scuola sono tornati centrali perché è chiaro che i problemi dell'Italia vedono la scuola e la grande, il grande problema della cultura, il grande problema eh, del, degli studenti che purtroppo non sono tra i primi in Europa, anzi siamo tra gli ultimi, secondo eh, gli eh, ultimi rilevamenti per quanto riguarda la preparazione su determinate materie, eh, ecco la scuola richiede investimenti, è una cosa positiva che il numero degli insegnanti sia aumentato, anche se lo sappiamo non copre nonostante il numero di assunzioni importante, molte scuole, soprattutto nel nord, si trovano senza insegnanti, senza suppletti. Quindi un ringraziamento a, ehm, a, alle nostre insegnanti, alle ospiti del nostro webinar di oggi per tutto quello che hanno fatto. Tramite loro ringraziamo tutto il corpo insegnanti dei dirigenti scolastici di questo paese. Siamo curiosi di... Ehm, Conoscere anche quella che è l'esperienza in Sicilia per chiudere questo piccolo spaccato che abbiamo fatto nel webinar di oggi su un tema, qual è la DAD, che ci terrà in compagnia. Speriamo soltanto per gli aspetti positivi e di maggiore interazione anche in futuro. E ecco, speriamo, come è stato detto prima, che i nostri figli, i nostri ragazzi possano sentire di persona la campanella di fine anno scolastico 2022. Grazie Francesco e adesso facciamo una sperimentazione in chiusura di questo webinar, visto che come dicevano prima la professoressa Mangianti e le sue studentesse ci sono stati spesso tentativi di miglioramento, di, di eh, diciamo, rimediare a insufficienze tecnologiche. Adesso vediamo allora se con la professoressa Cappuccio... E il nostro Fabio Cirina riusciamo a stabilire un collegamento telefonico in modo che ci racconti lei l'esperienza di messina. Vediamo Fabio parti quando vuoi Ci proviamo. Ok, dai. Stiamo tentando che c'è un po'. Per... Eh, un bel Fabio, ritorni. forse tu devi chiudere il microfono, tutti i microfoni, chiudiamo Beh, pro proviamo, proviamo. Allora io, per esempio, sarò molto... Professoressa Gabburgio, parli al telefono, normalmente, non al viva voce, parli al telefono. Adesso come va? Perfetto. Meglio, allora, questa comunicazione sofferta eh, sente delle difficoltà che abbiamo vissuto in quest'anno e mezzo. Eh, io vorrei fare qualche osservazione di sistema. Intanto, secondo me, la scuola tanto vituperata eh, ha dimostrato una grandissima vitalità in tempo di Daz. Perché se insegnanti, dirigenti, no, immediatamente non avessero attivato la forma dell'insegnamento a distanza, eh, non avremmo potuto mantenere quel legame con gli alunni che mai è stato interrotto. Quindi questo lungo periodo di emergenza ci ha costretto a metterci in gioco e a eh, trovare degli strumenti di sopravvivenza. E in questo la scuola ha assolto un compito veramente eroico. Certo abbiamo sofferto della vedustà, intanto della formazione degli insegnanti che velocemente si sono dovuti riconvertire a un uso del digitale a cui non erano abituati. Abbiamo dovuto attrezzarci di piattaforme e di supporti da fornire agli alunni che spesso non avevamo. Tutto questo sforzo però ci ha costretto a un rinnovamento profondo che ha fatto sì che noi acquisissimo all'interno del nostro sistema eh, le opportunità offerte dal digitale, che secondo me non possono più essere del tutto messe da parte, perché ci consentono di raggiungere ragazzi in difficoltà, ci consentono di fare fronte a situazioni improvvisamente emergenti, ci aiutano nel connettere velocemente persone, studenti, personale anche molto lontano. Sotto il profilo dei rendimenti, almeno nella mia esperienza, io dirigo una scuola, un liceo scientifico del centro della città di Messina. Ha perpetuato le stesse situazioni della didattica in presenza. Cioè i ragazzi che avevano difficoltà le hanno mantenute, i ragazzi brillanti hanno mantenuto lo stesso atteggiamento, i ragazzi della fascia media hanno fatto quello che hanno potuto eh, è chiaro che questo profondo rinnovamento ha prodotto nella scuola un profondissimo stress che è quello con cui noi dobbiamo fare i conti adesso che è uno stress degli adulti che chiedono eh, adesso uh, il rinnovamento della relazione quindi non più tanto il lavoro sulle competenze sulle conoscenze ma soprattutto Um, coltivare gli affetti coltivare la sinfonia emotiva tra adulti e ragazzi è quello che ci viene chiesto e poi la necessità di rivedere profondamente la formazione degli insegnanti questo stress pro prodotto agli insegnanti che ormai hanno un'età abbastanza avanzata sta producendo una fuga dalla scuola chi poteva andarsene in pensione se n'è andato se ne sta andando perché il peso degli ultimi due anni è, è stato veramente considerevole. Io non so se voi avete avuto modo di sentire il mio intervento, io non voglio dilungarmi proprio perché sento la fatica della comunicazione. Anche io soffro di quello di cui ha sofferto la storia degli ultimi due anni. La oh, difficoltà però... tecnologica di chi ha, non ha più un'età giovanissima e non ha quella familiarità, velocità di intervento che hanno i nostri lavori. Io vi no, ringrazio. Una, una domanda soltanto, professoressa Capuccio, comunque no, siamo riusciti a sentire abbastanza bene, quindi mi fa molto piacere perché era importante sentire anche un po' il vissuto di una regione così lontana da Roma e da Milano, ma così importante nella sua realtà diciamo sociale, culturale ed economica. La collaborazione con le famiglie c'è stata? È stata difficoltosa? No, non è stata difficoltosa. Devo dire che però le famiglie sono state molto spaventate dall'epidemia. Quindi spesso hanno chiesto didattica a distanza dove non era strettamente indispensabile. Eppure le famiglie sono state da comprendere perché il, il timore del contagio chiaramente si è diffuso a macchia d'olio e anche in questo caso noi siamo stati attenti a cogliere questi segni di disagio che non erano solo degli adolescenti ma erano di interi nuclei familiari. Una domanda finale alla professoressa Cappuccio e poi anche alla professoressa Mangianti a proposito di un tema tanto dibattuto negli ultimi mesi, l'atteggiamento Novax, il rifiuto di eh, insegnanti, personale scolastico e anche eventualmente dei ragazzi, anche se in realtà poi i ragazzi sembrano aver risposto molto bene all'invito a vaccinarsi. Qual è stata la situazione a Messina, professoressa Cappuccio? Allora, come voi sapete, purtroppo vabbè, eh, metterei fuori da questo esforzo la scuola, perché a scuola ormai siamo praticamente tutti vaccinati o comunque tutti... Non hanno atteggiamenti e no radicali. Chi non, vuole fare, comunque arriva col, chi non vuole fare il vaccino arriva comunque con l'impasto verde. Eh, il problema del personale non esiste più. Il problema a Messina è fine del contesto perché è una delle città in cui le vaccinazioni non hanno avuto molto diciamo, il successo sperato. Noi rischiamo da metà ottobre la zona rossa, purtroppo. E questo è un grosso, grosso problema di contesto. Certo. Eh, professoressa Mangianti, la situazione a Roma è un po' migliore, immagino. Il microfono, il microfono, deve attivare il suo microfono. Ha ragione. Allora, eh, no, la situazione a Roma sicuramente è sicuramente tra le migliori. insomma Il Lazio è stata una tra le prime regioni eh, dal, da febbraio in poi a vaccinare la maggior parte di docenti. Nella mia scuola siamo praticamente tutti quanti vaccinati, tutti quanti abbiamo il Green Pass, quindi non c'è proprio alcun problema. Anche i ragazzi sono praticamente tutti vaccinati. E qualcuno magari ha appena fatto la prima dose, è in attesa della seconda dose, però insomma tutti quanti siamo addirittura d'arrivo. Allora Chiudiamo con un dato relativamente a quello che diceva prima la professoressa Cappuccio sull'età diciamo avanzata degli insegnanti. Leggo qui che un'indagine Ocse ha stabilito che eh, l'età media dei docenti italiani è la più alta d'Europa, il 59% ha più di 50 anni e solo lo 03, quindi praticamente quasi inesistenti tra i 25 e i 34 anni. Quindi allora mi pare che si possa dire se c'è un una richiesta che potremmo fare al ministro Bianchi, forse sono due le richieste, una che è emersa un po' da tutti da tutte le testimonianze dei tre istituti è quella di porre fine alle classi pollaio attraverso un nuovo piano di edilizia scolastica e la seconda che risolve sia il problema delle classi pollaio che quella dell'età avanzata, quella di dare luogo ad altre immissioni di eh, migliaia di docenti giovani che magari posseggono anche le nuove tecnologie e comunque diciamo sono più disponibili all'innovazione. Bene, con questo io ringrazio tutti quanti sono intervenuti oggi eh, casualmente siamo soltanto io e francesco gli uomini gli altri sono state tutte donne che come sempre sono ormai sempre più protagoniste anche in tutti i momenti impegnativi sul piano economico sociale e culturale e niente mi piace chiudere mh, ricordando il la, la, la grande vittoria, diciamo, la grande vincita del premio Nobel della fisica del professor Giorgio Parisi che forse potrà dare un nuovo stimolo, un nuovo input anche a maggiori risorse economiche, come lui ha chiesto, maggiori risorse finanziarie per la scuola in generale e per la ricerca in particolare. Grazie allora alle professoresse, grazie sì, Francesco, grazie. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e vi ricordo che tutta la registrazione sarà disponibile tra poco, in serata o al massimo domani mattina, su Facebook, dove ci hanno seguito comunque in diretta. Grazie a tutti. Grazie, buonasera. E a tutti. Grazie.